Allora ci eravamo un po' illusi, eravamo partiti da quel liberatorio liberi tutti di D'Alema, abbiamo annusato possibilità di scissione nel PD eh, e quindi abbiamo lanciato i nostri giornalisti sulla possibilità di, diciamo, veramente di cominciare a fuggire per costruire una sinistra diversa. In realtà durante la settimana poi alcune cose sono rientrate ma ve lo spiega. Um, l'autore del servizio di copertina. L'unica cosa che posso dire io molto interessante che è venuta fuori uh, dal secondo pezzo di copertina di cui è autrice Donatella Coccoli è che alcuni storici come Crains, come De Luna ma anche Piero Ignazzi non hanno detto la solita cosa sul PD, cioè questa roba della fusione a freddo tra Margherita e quindi cattolici e grande famiglia comunista ma hanno detto proprio che il PD è un coacervo senza identità e cioè che non ha mai ricercato di avere un profilo identitario nuovo e proprio e questo ha generato tutte quelle incoerenze che abbiamo visto negli anni per cui da una parte votano gli noni civili e dall'altra abrogano l'articolo 18 insomma questo continua a saltare da posizioni neoliberiste a comunque garantire alcuni diritti civili fondamentali ma lascio la parola a Luca Sappino Ah, ci sono due notizie di giornata che confermano eh, la, nostra, la scelta della copertina che abbiamo fatto da sabato in edicola, cioè Liberi Tutti, la scelta di raccontare eh, una crisi secondo noi irreversibile del Partito eh, Democratico. La prima notizia di giornata è, l'avrete letta l'intervista di Giuliano Pisapia ad Aldo Cazzullo, la seconda è la lettera che 35, forse 40 deputati eh, renziani, eh, la, la mozione che... 35-40 deputati renziani hanno, hanno depositato contro Gentiloni per avvisare Gentiloni di non azzardarsi a alzare le tasse, per, eh, di non essere troppo diligente. Ehm, con l'Europa. Cosa ci raccontano queste due notizie? Eh, ci raccontano che il dibattito interno al Partito Democratico sarà feroce, che l'abitudine è sempre quella, anche in un governo dove non sono cambiati i ministri, dove non è cambiato il ruolo della Boschi, dove è cambiato solo Gentiloni, dove non sono cambiate le politiche, si ricorre a eh, tutti i trucchi possibili, immaginabili, tutti gli strumenti di, di pressione, questa mozione ricorda molto il stai sereno, il letta Uh, stai sereno, gentiloni, stai sereno, dicono i renziani che vogliono ora il congresso. Ecco noi a chi guarda il Partito Democratico, nello sfoglio che trovate nel edicola, diciamo ma lasciate perdere il congresso, liberatevi da questa ossessione del congresso perché il Partito Democratico è questa cosa qua, perché è difficilissima la convivenza tra anime diverse, perché politicamente il Partito Democratico si è posizionato lì da tempo e non è il giubbotto di pelle di Matteo, di Re, di Matteo Renzi a fare la differenza e perché... Renzi, se concede il congresso, è perché è sicuro di vincerle, è complicato spostare a sinistra un partito democratico che vuole in realtà restare fermo. E poi invece abbiamo un grande e lungo e ragionato sfoglio um, di primo piano, diciamo, un primo piano su da una parte Europa a due velocità, questa è stata la settimana delle, delle due velocità per la Merkel ha ipotizzato eh, appunto un'Europa più lenta e una più veloce, eh, c'è un bellissimo pezzo di. Roberta Carlini ehm, e, e anche invece un ragionamento serio sul, sul protezionismo e a cosa porti diciamo, queste nuove forme di protezionismo così tanto millantate dai vari populismi. E c'è un'intervista di Martino Mazzonis ma ve ne parlerà. Sì, io ho intervistato Jared Bernstein che è, è stato l'economista capo dello staff di Joe Biden e che è stato con... Che è arrivato alla Casa Bianca per spostare un po' a sinistra le politiche dell'amministrazione Obama dopo, ehm, dopo i primi mesi, dopo i primi anni che erano quelli di salvataggio delle banche. Ma eh, Bernstein e anche gli altri articoli di questo sfoglio sulla globalizzazione partono da una domanda. Come mai? Che cosa è successo? Dieci, quindici anni fa? Eh, migliaia, centinaia di migliaia di persone sfilavano contro la globalizzazione ed era la sinistra a farlo. Oggi le parole d'ordine della destra sono eh, chiudiamo le frontiere, chiudiamo le frontiere agli immigrati ma anche alle merci straniere. Lo fa Trump, eh, promette di farlo Le Pen, lo dice Salvini. Uh, come mai, che cosa è successo in questi 15 anni e che cosa è cambiato, è davvero cambiato qualcosa e gli anti globali, i no global del 2001 a Genova chiedevano di chiudere le frontiere o chiudevano qualcos'altro a queste domande dal punto di vista dell'economia risponde Bernstein Andrea Pira parla della globalizzazione della Cina la Cina è rimasta l'ultimo grande difensore della globalizzazione così com'è dopo che gli Stati Uniti sono, come dite, si sono eh, dati a Trump e Roberta Carlini parla delle conseguenze che avrebbe il protezionismo un protezionismo spinto in Italia ed in Europa non sarebbero buone ci vediamo sabato allora